Ciao, questa che oggi vi presento è la prima maglia della Corea del Sud che sta utilizzando per i mondiali di calcio in Qatar 2022. Questa è la versione fan, quindi quella un po' più comoda. La maglia casalinga Nike Corea del Sud 2022 è prevalentemente rossa brillante, con rifiniture nere sul colletto, loghi sul davanti e piccoli triangoli sui lati inferiori. Spacciato, audace, ed energetico, il kit casalingo della Corea del Sud è incentrato sul motivo di Dokabi. Il focoso moniker rappresenta la mentalità feroce di una nazione orgogliosa che è applicato dal vibrante Global Red e da una grafica sulla manica a strisce di tigre che rappresenta forza e potere. I triangoli ai lati della maglia da casa, Nike Corea 2022 insieme al pannello laterale dei pantaloncini creano l'impressione di una coda rendendo omaggio al soprannome della squadra dei Red Devils pantaloncini e calzettoni rossi completano il look a me questa maglia piace molto fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti nella mia classifica questa prende 4 stelle fatta molto bene con tutte le rifiniture giuste e anche le patch attaccate nel modo corretto il costo lo vedete qui sopra che per una versione fan è veramente bassissimo peraltro vi ricordo che in descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia e soprattutto trovate anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete spendere sul sito per comprare quello che volete ora vi lascio la parte finale nella quale vedrete le misure quindi continuate a guardare il video nel frattempo spero che possiate regalarci un like